Amen, pace a tutti, pace anche a tutte le persone che si sono aggiunte adesso attraverso di Facebook. Stiamo facendo questa riunione eh, di cellula, quindi a, a alcune persone si stanno collegando attraverso eh, la, la chat eh, in internet, però vogliamo anche registrare in diretta questa predicazione per poter mandare questo messaggio della parola di Dio a quanti lo ascolteranno su Facebook e a quanti lo sentiranno dovunque arriverà e dovunque sarà condiviso quello di cui vogliamo parlare oggi è un tema molto importante Ve lo dicevo ai fratelli con cui siamo in connessione oggi vogliamo parlare dei sogni e io dicevo scrivete quali sono i vostri sogni e anche quali sono le cose pratiche che voi state facendo affinché questi sogni diventano realtà perché? perché i sogni sono fondamentali non dobbiamo mai smettere di sognare nella vita. Qualcuno diceva, e io lo stavo leggendo qualche giorno fa, che lo scopo della vita è avere un sogno e fare di tutto per realizzarlo. Quando ho letto questa frase, questa frase mi ha colpito molto, ho detto effettivamente è così perché quando le persone non hanno sogni, quando le persone non hanno obiettivi, quando le persone non hanno progetti, non hanno neanche lo stimolo per potersi svegliare la mattina non hanno neanche lo stimolo per alzarsi e per fare eh, le cose che magari hanno bisogno di fare. Invece, eh, quando le persone hanno dei sogni, allora si alzeranno e saranno concentrati sulle cose che vogliono realizzare nella propria vita. Però non è soltanto eh, importante avere dei sogni. Dice una canzone che in questi giorni sta girando parecchio, no? in televisione con la pubblicità quella canzone della disney che fa i sogni sono desideri mm -hmm. era eh, un duplice significato che da una parte i sogni effettivamente come dicevamo eh, nel momento in cui tu hai un sogno hai anche uno scopo nella vita però dall'altra parte che i sogni possono restare soltanto dei sogni possono restare soltanto dei desideri lo stesso Walt Disney diceva che esiste una differenza tra sogno e obiettivo e la differenza tra sogno e obiettivo è una data. Nel senso che tu finché hai un sogno, ma non hai un progetto per poter realizzare questo sogno, il tuo sogno sarà soltanto un desiderio. Ma nel momento in cui quel sogno non soltanto un sogno ma diventa un obiettivo cioè tu inizi a pensare anche a come andare a realizzare quella cosa a cosa fare per poter realizzare quella cosa allora quel sogno diventa un obiettivo e la differenza è proprio questa nel pianificare una strategia per realizzare questo obiettivo quindi quando noi abbiamo un desiderio, quando abbiamo un sogno e sappiamo che i nostri sogni più importanti i nostri sogni devono essere principalmente nel Signore Possono anche esserci sogni buoni nella vita, avere un marito, avere una moglie, avere un lavoro, aprire un negozio. Però i sogni più importanti nella nostra vita sono i sogni che noi dobbiamo avere in Dio. Perché la nostra vita esiste con uno scopo, la nostra vita esiste con l'unico senso che è quello di portare frutto per il regno di Dio. Quindi tutti i nostri sogni, tutti i nostri obiettivi devono essere in relazione con il regno di Dio. Però non è facile rimanere concentrati sui propri sogni. Non è facile rimanere concentrati sui propri obiettivi. Perché a volte succedono problemi, arrivano tempeste, arrivano difficoltà, arrivano situazioni. Quindi il nostro sguardo, da che è concentrato sul nostro obiettivo, inizia a girarsi intorno. Inizia a guardare i problemi, inizia a guardare alla quarantena, inizia a guardare alle difficoltà, inizia a guardare alla mancanza di lavoro. E alla fine perdiamo di vista il nostro obiettivo e quindi non riusciremo poi a realizzare lo scopo della nostra vita la nostra vita non avrà più senso perché staremo perdendo il nostro tempo concentrandoci non sulle cose importanti non sui nostri sogni sui nostri obiettivi ma sulle cose che in realtà sono soltanto delle distrazioni un giorno è capitata la stessa cosa a Gesù e i discepoli quando loro tolsero, Pietro tolsero lo sguardo da Gesù e lo guardò, la tormenta, guardò le onde, dice Ebrei, capitolo 12, il verso 2, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio Gesù anche è rimasto concentrato sul suo obiettivo che era quello di fare la volontà del Padre e di dare la sua vita per noi che oggi siamo qua per i nostri peccati affinché possiamo essere perdonati ricevere la vita eterna e servirlo in gloria Ebrei 12.2 dice tenendo gli occhi su Gesù e Matteo 14 ci parla appunto di questa tempesta che i discepoli stavano attraversando Gesù ha insistito all'inizio del capitolo per dire che i discepoli dovevano andare dall'altra parte del lago dice la Bibbia li costrinse a salire sulla barca e avviarsi dall'altra parte del lago però dice che mentre erano nel tragitto si scatenò una tremenda tempesta e questo ci fa capire che non solo noi passiamo per le tempeste, non solo noi passiamo per le difficoltà, non solo noi passiamo per dei momenti in cui tutto sembra finito. Magari tu che stai ascoltando anche questo video stai passando per momenti in cui non sai come andrà a finire la tua quarantena, non sai se quando tutto tornerà norma alla normalità avrai ancora un lavoro, non sai se avrai ancora un'entrata economica, non sai nulla e tutto sembra che si sta evolvendo. Contro di te c'è una terribile tempesta, questo non è successo solo a te, non succede solo a noi in questo periodo di quarantena, ma è successo anche ai discepoli e la cosa strana sembra quasi che Gesù li avesse spinti verso la tempesta, molto spesso sembra che quasi quasi noi ci troviamo proprio nei, nei problemi, nelle difficoltà e nel deserto proprio perché Dio che ci ha portato lì ricordatevi anche che il deserto è una strada quando sappiamo dove dobbiamo arrivare quindi tutte le difficoltà che tu stai attraversando, le prove, le crisi che stai vivendo sono anche quelle una strada che ti stanno portando lì dove Dio ti vuole quindi gli uomini che Dio aveva scelto, gli apostoli quelli che Dio aveva scelto per condividere la parola di Dio quelli che Dio aveva scelto per operare segni, miracoli e prodigi quelle che Dio aveva scelto per essere la testimonianza di Dio quando Gesù non c'era più sulla terra anche loro hanno passato, sono passati per momenti come i nostri anche loro sono passati per le difficoltà anche loro ad un certo punto hanno pensato è tutto finito, non abbiamo più speranza e si erano dimenticati delle promesse che Dio gli aveva dato perché si erano dimenticati delle promesse? perché si erano concentrati sulla tormenta una delle cose che succede è che quando noi ci iniziamo a concentrare sulla tormenta ci dimentichiamo le promesse perché perché ciò che viviamo diventa più forte di ciò che dio ci ha detto le tormente le difficoltà i problemi iniziano ad influenzarci di più di quello che dio ci ha detto attraverso la parola o di quello che Dio ci ha detto attraverso una parola profetica però dobbiamo ricordarci che la parola di Dio è al di sopra di ogni difficoltà e se Dio ha detto una cosa anche se tutto il mondo sarà contrario anche se tutto sembrerà contro di noi alla fine quello che Dio ha detto si compirà Gesù li costrinse ad andare dall'altra parte dell'acqua Allora arrivarono dall'altra parte dell'acqua nonostante la tempesta però quando erano in mezzo alla la tormenta, la Bibbia dice che loro ebbero paura di morire. Si erano dimenticati che Gesù gli aveva detto che sarebbero arrivati dall'altra parte. Si erano dimenticati che Gesù gli aveva profetizzato di essere pescatori di uomini, che avrebbero fatto opere più grandi di quello che ha fatto lui, che avrebbero profetizzato, avrebbero fatto grandi cose. Loro si erano dimenticati di tutto questo. L'unica cosa che pensavano era la tormenta. Dobbiamo capire che quando siamo nella difficoltà e quando siamo nella tormenta non dobbiamo lasciarci influenzare dalla tormenta e non ci dobbiamo dimenticare delle parole profetiche che Dio ci ha dato. Io sempre lo dico a tutte le persone, quando vi trovate in mezzo alla difficoltà ricordati di quello che Dio ti ha detto nel passato. Quelle parole profetiche sono come delle torce accese che ti devono guidare durante la tempesta. Perché quello che Dio ha detto si compirà. Giuseppe era stato venduto dai fratelli, si era ritrovato nella schiavitù di Egitto, aveva perso ogni cosa nel carcere, anche la dignità. Però si ricordava ancora quei sogni. Nei quei sogni lui era diventato un uomo importante, un uomo grande. Ma come poteva, dalla, dal carcere, diventare un uomo importante? Era impossibile. Però quello che Dio ha detto, Dio l'ha compiuto. Quindi anche se era nel carcere, Dio dalla sera alla mattina lo fece diventare viscere di Egitto. E mentre gli apostoli sono lì nella tempesta, all'improvviso appare Gesù. Quindi nel momento in cui loro hanno paura, Gesù appare, dice guardate, io non, me ne sono, non mi sono dimenticato di voi, io ci sono ancora. E anche nelle nostre vite, in mezzo all'incertezza, alle paure e alle difficoltà, Gesù appare e ci sta dando un grande messaggio la tua vita non finirà il tuo matrimonio non fallirà il tuo lavoro non cesserà il tuo ministero non sparirà perché? perché tu non sei solo Gesù è con te noi a volte nella difficoltà ci pensiamo di essere soli ci dimentichiamo che abbiamo un Dio ci dimentichiamo che abbiamo Gesù con noi e all'improvviso Gesù appare e si fa vedere Dici, guarda, figlio mio, figlia mia, tu non sei solo, tu non sei solo. In mezzo a queste difficoltà, in mezzo a questi problemi, io sono con te. Okay. E in mezzo a tutto questo Pietro gli appare e dice, signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Pietro, anche se era nella tormenta, sa una cosa, sa che se Gesù gli dice una cosa, quella cosa succede. Pietro nonostante le difficoltà, nonostante le prove aveva fede in Dio Pietro aveva fede perché se tu non hai fede in Dio tu il piede fuori dalla barca per camminare sulle acque non lo metti quindi lui aveva fede e nel momento, lui sapeva che nel momento in cui Gesù dice qualcosa anche l'acqua deve, deve obbedire a Gesù e anche l'acqua che non ha la consistenza per mantenere un peso deve sostenere il tuo peso perché quando Dio dice una cosa tutto l'universo si allinea affinché quella cosa si realizzi te lo voglio ripetere quando Dio dice una cosa tutto l'universo si deve allineare affinché quella cosa si realizzi Pietro cammina sulle acque e l'acqua stessa non si è cambiata non è diventata cemento non è diventata una strada ma l'acqua stessa si è organizzata ha cambiato la sua natura per diventare così resistente da mantenere il peso di Pietro che non sappiamo se pesava 60, 70, 100 kg ma sicuramente pesava e quindi quando Dio dice una cosa tutto l'universo si riallinea per sostenerti tutto l'universo si riallinea per fare in modo che quello che Dio ha detto si compie e si realizzi. e Pietro ha avuto fede Pietro aveva fede Pietro ha messo il piede fuori dalla barca quindi aveva fede però strada facendo quella fede è venuta meno infatti quello che gli dice Gesù non è uomo senza fede ma gli dice uomo di poca fede quindi significa che Pietro aveva fede però a causa della tormenta e a causa delle difficoltà ebbe paura e la sua fede iniziò a diminuire questo capita anche a noi a causa delle difficoltà a casa delle paure, a casa degli ostacoli noi vorremmo che tutto fosse tranquillo, tutto fosse liscio ma iniziano i problemi, iniziano le difficoltà è lì che la nostra fede inizia piano piano piano piano, piano piano, piano ad abbassarsi Gesù disse a Pietro, uomo di poca fede perché hai dubitato? Pietro camminò ma dubitò Pietro ha camminato sull'acqua sì ma è rimasto sull'acqua? No, però è ritornato dopo a camminare sull'acqua? Sì, perché Gesù si avvicinò a lui, lo prese per la mano e lo ristabilì come era prima. Molte volte nelle nostre vite iniziamo dei progetti, iniziamo dei sogni, iniziamo un cammino, ma strada facendo a causa delle difficoltà. Perdiamo di vista il nostro obiettivo ed iniziamo ad affondare. Non abbiamo più fede in Dio, cominciamo a dubitare. Però quanto è buono sapere che anche se stiamo affondando, Gesù è vicino a noi ed è pronto a restaurare i nostri sogni, i nostri obiettivi e la nostra vita. Quello che è successo ad esempio con Lazzaro. Immaginate Lazzaro era morto. I sogni delle sorelle, della famiglia erano morti magari la zona aveva il sogno di costruire non lo so, una casa di un campo, di sposarsi non sappiamo se era sposato o no aveva dei progetti come tutti quanti noi possiamo avere però all'improvviso morì e tutti quei sogni e quei progetti finirono come magari tanti di noi che oggi stiamo sentendo questa predicazione abbiamo avuto dei sogni, dei progetti però all'improvviso sono morti e non dipendeva da noi, sono morti perché è arrivata la tempesta però Gesù ci sta dicendo oggi io voglio restaurare i tuoi sogni e voglio restaurare i tuoi progetti. Perché affonda Pietro? Perché ci mettiamo di credere in Gesù? Perché smettiamo di fare la volontà di Dio di portare frutto per te? Perché permettiamo a, alla tempesta di governarci? Perché i tanti progetti che abbiamo fatto non sono andati a buon fine sicuramente il motivo non è Dio non puoi dare la colpa a Dio disse, Maria disse vicino a Gesù Gesù se tu fossi stato qua Lazzaro non sarebbe morto stava dicendo Gesù la colpa è tua se Lazzaro è morto e molte volte noi diamo la colpa dei nostri fallimenti a Dio però Gesù rispose io sono la risurrezione e la vita tuo fratello risusciterà. Quindi immagina che Pietro aveva Gesù vicino a lui, aveva una parola profetica da parte di Gesù e anche lui affondò. Questo significa che spesso anche noi possiamo avere una parola profetica da parte di Cristo. Essere in chiesa, essere vicini al Signore, pregare e comunque non realizzare mai quei sogni, quegli obiettivi che ci sono stati dati anche da Dio. Affondiamo, perché? Perché Pietro affonda? Perché ci sono famiglie che stanno affondando?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 Gesù aveva un obiettivo e nonostante è stato tradito e nonostante è stato rinnegato e nonostante le persone religiose dell'epoca che dovevano essere quelli che conoscevano la Bibbia, quindi dovevano capire, dovevano apprezzare, dovevano accettare il Messia, sono stati i loro nemici, nemici di Gesù e dei discepoli. Nonostante questo, Gesù è rimasto e ha avuto sempre gli occhi fissi su quello che Dio ha detto sul piano che Dio aveva per la sua vita e alla fine è riuscito a realizzarlo Pietro invece in un punto della sua vita ha iniziato a guardare altro e ci sono persone che oggi non possono compiere il sogno della propria vita non possono realizzare l'obiettivo, il piano, il progetto che Dio ha per loro perché stanno guardando altro perché stanno guardando magari le persone che gli hanno ferito perché stanno ancora guardando verso quella cosa che è successa dieci anni fa che gli ha causato rancore, odio non sono riusciti a perdonare stanno guardando coloro che le hanno offese magari stanno guardando cose sbagliate peccati o situazioni errate che li stanno facendo affondare Pietro ha iniziato a guardare ciò che non doveva guardare e ha tolto lo sguardo da Gesù quindi se Dio ti dice di fare qualcosa perché noi possiamo avere dei nostri sogni ma in realtà i sogni devono essere in Dio quindi è Dio che deve darci gli obiettivi della nostra vita devono essere per il regno di Dio perché perciò siamo stati salvati quando Dio ti dice ti dà un sogno e ti dice di vedere qualcosa devi concentrarti in quello che Dio ti ha dato senza guardare altre cose perché altrimenti affonderai la Bibbia dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio Se tu inizi a sentire la parola di Dio, continui a sentire la parola di Dio, rimarrai nella fede Ma se invece della parola di Dio tu inizi a guardare Facebook tutta la giornata Se inizi a sentire il notiziario sul coronavirus, coronavirus, coronavirus Cosa produrrà questo dentro di te? Produrrà scoraggiamento, produrrà mancanza di fede, produrrà paura Andrai nel panico e la paura non viene mai da Dio. Ma se tu chiudi questo Facebook, chiudi quest'Internet, è importante vedere notizie, ma no 24 ore al giorno? E ti concentri invece su quello che Dio ti ha detto di fare. Quindi prendi la Bibbia, studi, leggi e meriti la parola per adempiere quello che Dio ti ha detto di fare, allora non avrai lo scoraggiamento, non avrai la paura. Ma mantenendo i tuoi occhi su Gesù, riuscirai a compiere il tuo proposito tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede dobbiamo rimanere i nostri occhi su Gesù perché noi veniamo influenzati da ciò che guardiamo lo disse anche Gesù in Matteo capitolo 6 dal verso 22 al verso 23 è scritto così la lampada del corpo è l'occhio se dunque il tuo occhio è puro tutto il tuo corpo sarà illuminato ma se il tuo occhio e viziato tutto il tuo corpo sarà tenebroso se dunque la luce che è in te è tenebre quanto grandi saranno quelle tenebre tieni gli occhi concentrati su gesù devi vedere un film vedi un film al cristiano se tu ti vedi sempre film di orrore film di paura poi non devi stupirti se la notte all'improvviso andrai in panico se inizierai a vedere i demoni gli spiriti perché tu vieni influenzato da quello che vedi guarda la parola leggi la parola medita la parola perché ciò che tu guardi, ciò che tu mediti ciò che tu vedi ti influenzerà. se i tuoi occhi guardano le cattive notizie dalla mattina fino alla sera andrai in depressione ma se tu guardi a Cristo avrai fede e attraverso quella fede potrai adempiere ciò che Dio ti ha detto non devi guardare la tormenta non devi guardare le difficoltà ma devi concentrarti sui progetti sui sogni che Dio ti ha dato quando Davide si è affacciato dalla finestra e invece di andare in guerra, quindi di guardare la guerra di Dio, ha iniziato a guardare la donna, che era una donna bella ed era nuda, è lì che Davide è caduto, è lì che Davide ha sbagliato. Ma se fosse rimasto concentrato sull'obiettivo della sua vita, che era essere il re di Israele, se fosse rimasto concentrato sul fatto che lui doveva combattere i nemici dell'Eterno, e quindi di andare in guerra o di rimanere a pregare per coloro che erano in guerra allora sì, tante cose negative non sarebbero successe Pietro fu distratto, si disconnettò dal suo obiettivo e cadde l'attacco più grande del diavolo è quello di distrarti di togliere il tuo sguardo dall'obiettivo della tua vita ma tenendo gli occhi su Gesù, autore e combitore della nostra fede, noi riusciremo a realizzare i nostri sogni e i nostri obiettivi che devono essere in Dio. Ci sono tanti obiettivi buoni, tanti obiettivi nobili, ma gli obiettivi reali, quello per cui ne siamo stati salvati, sono nel Signore. Quindi rimaniamo il nostro sguardo su Gesù autore e compitore della nostra fede Allora in questo medio voglio pregare voglio pregare anche per le persone che stanno guardando questa diretta o questa registrazione su facebook e voglio pregare che Dio ti restauri i sogni perché sicuramente quando tu hai accettato Gesù e ti sei convertito Dio ti ha dato dei sogni in lui però a causa delle distrazioni e a causa dei problemi molti di noi hanno guardato altre cose dimenticandosi il motivo per il quale erano nati di nuovo lo scopo della nostra vita perché lo scopo della vita è avere un sogno un obiettivo in Dio e fare di tutto per realizzarlo preghiamo in questo momento se tu sei dall'altra parte tocca lo schermo perché in questo momento io voglio pregare per te nel nome di Gesù io voglio comandare ancora che tutti i tuoi sogni siano restaurati e che nel nome di Gesù ogni distrazione dagli obiettivi della tua vita vada via nel nome di Gesù. Ci possono essere tanti obiettivi nobili e belli, ma non sono obiettivi per i cristiani. Per i cristiani i nostri obiettivi sono nel Signore Gesù. Padre ti preghiamo di restaurare nella nostra vita i nostri obiettivi. Ti ringrazio Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Con questo voglio salutare i fratelli che sono lì in diretta ci stanno seguendo su Facebook. Ti voglio invitare a condividere questa registrazione su Facebook: a inviarla a persone, amici, fratelli che tu conosci, affinché anche loro possano essere edificati. Ti invito a cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e a rimanere sempre connessi su di noi. Se hai delle richieste di preghiera, contattaci in modo che noi possiamo pregare per te e se ti possiamo aiutare in qualcosa siamo a disposizione per poterlo fare. Con questo voglio salutare, ti voglio benedire nel nome del Signore Gesù. Ciao